Ciao a tutti! Oggi prepareremo i ceci in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono ceci secchi ammollati in acqua fredda, acqua tiepida, pomodori, aglio senza anima, scalogno, olio evo, dado bimbi, rosmarino, carote e pepe nero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pomodori, le carote, il rosmarino e lo scalogno o cipolla e l'aglio. E li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7.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 Aggiungere i ceci, il dado, il pepe e l'acqua che deve essere tiepida ed azioniamo il bimbi. Per 70 minuti, 100 gradi, ve anti-orario, velocità soft, con il cestello a posto del misurino. I ceci sono cotti, impiattare e servire. Ceci in umido. Grazie e alla prossima ricetta!